Io intervengo soltanto per dire che ovviamente la delibera è passata in commissione urbanistica per l'espressione di parere e che la commissione ha espresso parere favorevole così come lo esprimeremo oggi in aula a questa propedeutica. Che sostanzialmente come abbiamo evidenziato in commissione non riporta modifiche rispetto all'anno precedente quindi anche negli allegati alla delibera eh, le tabelle sono sostanzialmente identiche a quelle dell'anno scorso per cui non vengono aggiunte nuove aree ovviamente perché non sono stati adottati nuovi piani di zona eh, è una delibera quindi che eh, in maniera diciamo ehm, come di consuetudine ovviamente deve essere allegata al progetto del bilancio previsionale e quindi noi esprimeremo parere favorevole. Grazie. Grazie.